L'edizione italiana di Wikilo's Monuments compie 10 anni nel 2021. Dalla prima edizione del 2012 il concorso italiano è cresciuto moltissimo e si sono aggiunte anche una serie di edizioni locali, regionali e provinciali, organizzate dai volontari dell'associazione, che coprono una buona parte del territorio italiano. La stessa fotografia, caricata su Wikimedia Commons dal 1 al 30 settembre, seguendo la procedura guidata, partecipa quindi sia al concorso locale che al concorso regionale. Le 10 vincitrici del concorso italiano partecipano poi anche al concorso internazionale. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti e per partecipare è sufficiente registrare un account sui progetti wikimedia e utilizzarlo per caricare le foto. Questo concorso che ha il compito di raccontare le bellezze del mondo e dell'Italia, di cui l'Italia è particolarmente ricca, è un bellissimo concorso, che ha un valore sociale molto alto. Io sono in giuria da un po' di anni, ne sono orgoglioso e quindi bravi tutti. bravi! Questo è il più grande concorso fotografico del mondo e, cari fotografi e fotoamatori italiani, abbiamo già dimostrato di poter scalare la classifica internazionale. Non serve essere un fotografo professionista, basta un po' di curiosità. Una bella giornata luminosa, un apparecchio fotografico e una mano ferma per condividere con tutto il mondo le nostre bellezze. Diventa un narratore del territorio, arricchisci Wikipedia con i tuoi scatti ed entra a far parte di un progetto che rimarrà a disposizione di tutti, anche nel futuro. Grazie!